Incredibile ed eccentrico pittore genovese, Alessandro Magnasco era chiamato dai suoi clienti Lisander o Lissandrino per la bassa statura. Figlio di Stefano Magnasco e di Livia Caterina Musso, Alessandro nacque a Genova nel 1667 ed ebbe una sorella Artemisia e un fratello Giuseppe. Con la morte del padre Stefano, anche lui pittore, Alessandro venne affidato a un mercante della sua città natale che nel 1682 circa lo condusse a Milano come allievo di Filippo Abbiati. Nella città lombarda venne influenzato soprattutto dalla pittura veneziana dell'epoca, fatta di materia pastosa e sfaldata con violenti contrasti sia cromatici che luministici. Magnasco all'inizio della sua carriera fu un ritrattista, ma non si sa nulla di questo aspetto della sua produzione artistica. In seguito si dedicò al tipo di opere per cui oggi è conosciuto, scene melodrammatiche ambientate in paesaggi burrascosi, rovine, conventi e monasteri. Considerato uno dei pittori più originali del Settecento italiano, ha una pennellata nervosa, guizzante, con effetti di luce spesso macabri, che anticiparono la pittura dei secoli successivi, da William Turner agli impressionisti. Magnasco ci fa comprendere bene l'ansia che percorse l'Europa poco prima della caduta dell'Ancien Regime, con lo scatenarsi della rivoluzione francese. L'artista infatti visse in pieno Settecento, periodo in cui nacque il senso moderno di giustizia e si posero le basi del nostro mondo attuale. E Magnasco ci restituisce di quell'elegante Settecento dell'Europa delle Corti un'immagine che sarebbe utile ai moderni registi qualora volessero rappresentare il rovescio della medaglia delle dame e dei marchesi, tutti eleganti e impomatati. Per l'artista l'umanità è un formicaio agitato come la sua pittura nervosa in cui il futuro sembra privo di soluzione e di fede. Nelle composizioni del pittore notiamo sempre una forte dose di drammaticità e un certo gusto tutto rococò per la teatralità. Spesso la sua pittura viene paragonata a quella di altri artisti inquieti come il visionario, suo contemporaneo Monsu Desiderio e a certe caratteristiche coloristiche e formali del Grande e il Greco. Magnasco non usò il formato delle grandi pale d'altare, all'epoca molto diffuse, ma si dedicò ai piccoli formati adatti a scene di genere. Amò, forse più di ogni altro pittore italiano, il tema delle marine imprimendogli un carattere di nobiltà fino ad allora estraneo a un genere considerato decorativo, introdusse scene figurate nella pittura di rovine, aprendo la strada a pannini, precorse sia la vivacità di Hogarth che l'orrore di Goya. Una gran parte delle sue opere consiste in dipinti e raffiguranti scene di monaci, briganti, zingari. Queste scene sono di frequente ambientate entro paesaggi marini o boschivi nei quali egli esalta la bellezza silvestre con uno spirito anticipatore di motivi ottocenteschi uno spirito inquieto che, con una forte dose di scetticismo illuminato e con passione distaccata, ci racconta il mondo del suo tempo, popolato da zingari, mercenari, streghe, inquisitori, suore, mendicanti, frati e teatranti. Moderno, curioso, anticonformista, troverà dei degni successori solo a Venezia, con Antonio e Francesco Guardi e Tiepolo.